Ciao amici di Gadget, il mio nome è Luca e questo è l'appuntamento in cui vi voglio presentare una novità molto bella dal mio punto di vista, si chiama Sony XZ2. forse ho dimenticato il nome Esperia, perché è quello ufficiale Sony Xperia XZ2, eh, nuovo prodotto, display eh, 18 noni, una nuova forma che viene chiamata ambient flow del telefono e delle caratteristiche tecniche al suo interno che ne fanno uno dei prodotti più potenti in assoluto eh, del eh, mercato. Guardando il telefono da vicino appare soprattutto in primo eh, piano questo nuovo display da 5,7 pollici di diagonale con razio 18 noni con una definizione eh, full, eh, HD+. Perché, eh, full hd plus perché full hd plus sony in passato aveva prodotto degli smartphone con eh, una definizione eh, più elevata è evidente che il full hd si considera eh, una definizione eh, più che adeguata per l'utilizzo degli smartphone soprattutto eh, adeguata anche a contenere il consumo di eh, batteria, abbiamo detto dunque 5,7 pollici, 76% eh, di eh, spazio occupato eh, dal display rispetto alla superficie totale del telefono, è buono ma non è proprio eh, esagerato, qualità però del display secondo me molto elevata, girando il telefono appare subito questa forma eh, curva eh, molto sinuose e che si adatta soprattutto alle forme eh, della mano quello che secondo me è il problema principale di questo telefono è il posizionamento del sensore delle impronte digitali se voi impugnate normalmente il telefono e mettete il dito nella parte posteriore vedete finisce puntualmente sulla fotocamera eh, è meno invece naturale se voi vedete quando impugnate il telefono eh, meno naturale centrare il sensore delle impronte digitali che dovete andare a cercare con eh, una certa precisione, un po' da eh, esploratore. Eh, dando un'occhiata al telefono, un lato pulitissimo, un lato invece con il cassettino della SIM. Faccio notare che per questo cassettino non serve il piripacchiolo e questa è una scelta di Sony eh, che apprezzo eh, sempre molto. Altro lato con il controllo del volume con il pulsante d'accensione e il tasto della fotocamera. Nella parte inferiore invece eh, c'è il connettore che è uno USB Type-C. Sulla, eh, eh, eh, eh, eh, sulla parte posteriore in vetro perché c'è Gorilla Glass 5 sia davanti che dietro. Sulla parte posteriore. Il sensore fotografico da 19 megapixel è particolare, la scelta di Sony di sfidare il mercato con un solo sensore mentre tutti ne stanno mettendo due, addirittura c'è chi è arrivato a metterne tre. E poi, come detto, il sensore delle impronte digitali nella parte posteriore. Un difetto che si può trovare in questo telefono, lo vedete, è quello che con la superficie curva nella parte posteriore, insomma, la stabilità del telefono quando lo si appoggia non è il massimo. Questo può essere ad esempio un po' difficoltoso quando si utilizza la ricarica wireless, no? non tutti i caricatori si adattano a questo telefono proprio perché tende a scivolare, bisogna fare un po' di attenzione. Allora abbiamo detto Gorilla Glass davanti e dietro, questo purtroppo porta il telefono è essere un po' magnete per le impronte ma insomma se non siete proprio maniaci della pulizia e dell'ordine non dovrebbe essere un grossissimo problema, è un telefono con Snapdragon 845, il che vuol dire che è di una velocità mostruosa qualunque cosa voi gli, chieda, gli chiediate di fare, entrare in menu del telefono, muovervi all'interno del telefono stesso, utilizzare anche applicazioni, essenzialmente eh, piuttosto mh diciamo demanding, eh, che, che vogliono eh, molta potenza, non crea alcun tipo di problema con il eh, Sony Xperia XZ2, tra l'altro dotato di 4 o di 6 giga di RAM a seconda dei mercati in cui viene eh, venduto, ha una memoria interna di 64 eh, giga che eh, è comunque espandibile, diciamo che questo è un telefono con una dotazione eh, complessivamente molto molto molto molto buona. Ci sono anche delle aggiunte eh, particolari, voglio farvi sentire in primo luogo, guardate gli altoparlanti che sono in, questi, in queste due feritoie, sulla parte superiore e sulla parte eh, inferiore, voglio farvi sentire anche eh, l'audio eh, del eh, telefono. Tra l'altro vi faccio notare anche eh, una cosa, che c'è un'aggiunta molto particolare che è data dal Sony Dynamic Vibration System, allora... Quello che abbiamo sentito ci permette di capire che il volume è molto alto, però vi dico che la definizione dei bassi non è il massimo. Da questo punto di vista la qualità eh, del, eh, degli autoparati di Samsung è leggermente migliore per la definizione eh, del suono. Parlo ovviamente del Galaxy eh, S9. Vorrei farvi vedere anche una cosa, anche se voi non potrete percepirla da lontano. Questo è un trailer. Eh, tutto. questo è un trailer eh, cinematografico quello di eh, Jumanji e eh, quello che succede eh, guardando questo eh, trailer ma guardando qualunque altro film è che mentre voi attivate il eh, video se impugnate il telefono c'è questo Sony Dynamic Vibration System che vi permette essenzialmente di sentire le vibrazioni del telefono in un modo molto forte, molto eh, sostenuto. Eh, Secondo me è molto interessante nel momento in cui, guardate un film, scusate, in cui utilizzate un videogioco, diciamo che per la visione di film o magari delle serie su Netflix non è esattamente la cosa più interessante e più rilevante. C'è da sottolineare che per quanto riguarda l'audio c'è un altro aspetto importante, questo telefono è compatibile con il sistema Dolby Atmos, eh, ha un audio a 24 bit con eh, 192 kHz, eh, quindi eh, un'ottima eh, qualità dell'audio. Eh, mm, sono state annunciate delle cuffie anche di altissima qualità con il noise canceling system, però purtroppo eh, non ho potuto provarle perché non sono inserite eh, nella eh, confezione eh, per la recensione. Se diamo un occhio da vicino, al software, vediamo che l'unica aggiunta rispetto alle dotazioni classiche, quindi diciamo stock di Android, è questa voce che si chiama Xperia Assist. Questa è una delle novità importanti del telefono, perché in primo luogo trovate queste Xperia Actions io non le trovo utilissime però possono esserlo eh, per alcuni di voi, eh, alle 10 di sera potete dire al telefono ad esempio con l'azione eh, buonanotte, eh, potete dire al telefono alle 10 di sera di compiere una serie di cose, togliere la suoneria, ridurre la vibrazione, introdurre la protezione per gli occhi, quindi una serie di attività eh, coordinate che possono aiutarvi nel lavoro di eh, tutti i giorni, vi mostro ad esempio il fatto che quando siete all'estero potete scegliere ad esempio quali applicazioni possono essere adattate all'utilizzo del roaming, quindi potete selettivamente permettere ad alcune applicazioni di andare in roaming e bloccarne altre, questo secondo me invece, è un aspetto molto, molto carino. Oltre alle Xperia Actions c'è anche l'Experia Assist, vi faccio vedere immediatamente di cosa si tratta. Con eh, questa chat eh, potete chiedere ad un assistente virtuale all'interno del eh, telefono di eh, essenzialmente eh, aiutarvi nell'utilizzo del eh, telefono stesso. Attenzione perché questo eh, si riflette anche nel fatto che potete avere assistenza nell'uso eh, del vostro telefono a seconda delle cose che state facendo anche eh, con indicazioni che vengono o dal supporto web, oppure perché no anche dalla eh, knowledge base eh, che è stata creata eh, sull'utilizzo di questo telefono oltre a questo dettaglio c'è la modalità stamina che quindi eh, prolunga eh, il, la durata del vostro telefono eh, veramente all'infinito e poi un'altra cosa importante è la ricarica smart della eh, batteria ecco eh, guardate eh, il menu, indica essenzialmente il fatto che eh, caricherà il telefono fino eh, al 90% e aspetterà di caricare il restante 10% nei minuti immediatamente precedenti eh, la vostra eh, sveglia. Eh, questa attività richiede eh, diciamo, abitudine eh, continuativa, quindi se siete eh, di quelli che vanno a dormire ogni notte in un orario diverso, si svegliano tutti i giorni in un orario diverso, questo sarà un sistema che non vi aiuterà. E poi c'è la pulizia eh, intelligente che vedete eh, in questo momento nel software per ottimizzare essenzialmente eh, l'utilizzo del eh, telefono. Allora, fotocamera, vedete qui eh, fotocamera da 19 eh, megapixel, un sensore molto potente in grado eh, di fare delle cose davvero eccezionali. E vediamo subito il menu della fotocamera io sono già nel menu per l'utilizzo dei video che vedete ha questo pallino eh, che è il sistema super slow-mo eh, vuol dire una ripresa con 960 frame al eh, secondo che tra l'altro adesso potete utilizzare in full hd e questo è veramente eh, un avanzamento notevole non solo perché questo video, eh, questo telefono è in grado di riprendere video a 4K in 4K con HDR, è il primo smartphone in assoluto con eh, questa capacità e ha una qualità di ripresa che è mostruosa eh, guardate la differenza di ripresa tra eh, il vecchio eh, XZ1 Premium e questo è veramente pazzesca C'è cioè, una qualità delle immagini che eh, è semplicemente eh, sublime avete poi eh, la possibilità di gestire la fotocamera adesso non si vede niente perché c'è la mia mano eh, essenzialmente davanti al eh, sensore però eh, fotocamera eh, con invece la modalità manuale potete eh, gestire tutti i parametri eh, di esposizione, velocità dello scatto, insomma tutto quello che eh, fate di solito quando eh, siete dei fotografi eh, bravi e poi avete anche gli add-on se riesco ad arrivarci come eh, il Bocchet, lo scatto panoramico, eh, l'effetto creativo e poi gli effetti eh, con la realtà aumentata, in questo caso mh, con, aspettate che io avevo resettato, eh, con la realtà aumentata essenzialmente potete mettere degli oggetti eh, dentro alle vostre fotografie no? eh, questo eh, può essere utile soprattutto per degli eh, scatti giocosi per eh, mettere adesso insomma eh, non, non lo vedremo eh, però questo insomma eh, per fare degli scatti giocosi aggiungere degli occhiali ad esempio al vostro scatto mettere dei pupazzetti eh, nelle vostre immagini può essere una di quelle cose insomma che aiutano ad avere un paio di like in più eh, quando siete eh, sui social però insomma il telefono voglio farvi vedere anche eh, da qui il eh, menu della eh, fotocamera vedete il telefono ha la possibilità di fare uno scatto in automatico superiore di avere questa serie di eh, abilità eh, supplementari oppure quello di avere il controllo eh, manuale del, eh, degli scatti ovviamente l'HDR è disponibile anche eh, per quanto riguarda eh, gli scatti fotografici e non solo per eh, girare eh, i video allora eh, credo che abbiamo detto quasi tutto, posso solo ricordarvi che c'è il bluetooth 5.0 con aptX HD, che vuol dire che anche i collegamenti bluetooth avranno altissima eh, qualità audio eh, vi posso ricordare un'altra cosa eh, importante che c'è il quick charge eh, 3.0 abbiamo già detto che c'è anche la ricarica wireless del telefono grazie al eh, retro che è in vetro, la batteria da 3180 mAh con eh, l'ottimizzazione eh, della carica Cosa mi dimentico ancora eh, che può essere importante di Xperia Assist? Abbiamo eh, parlato, insomma, stiamo parlando di un telefono incredibilmente potente. Eh, che secondo me ha solo il fatto di avere un aspetto, eh, diciamo, moderno eh, molto interessante, forse dal punto di vista del design non è molto aggressivo. No? Cioè, essenzialmente, eh, è un telefono con un design moderno ma non spinto come può essere quello eh, di Samsung Galaxy S9 o perché no del nuovo Huawei eh, P20 mh, Pro mi piace l'idea che si sia staccata eh, dalla massa quindi che non abbia messo la famosa tacca, il notch eh, sul display ma abbia scelto una strada eh, più originale con il doppio stereo anche eh, frontale diciamo insomma che è un prodotto che ha una sua nicchia importante, credo sia più interessante la versione XZ2 Compact di questa più grande perché eh, ha un'unicità, quella cioè di un display piccolo eh, con eh, tutta la potenza di un prodotto che è un super flagship, Ecco, quindi probabilmente credo che l'XZ2 Compact avrà una pil più grande sul mercato grazie anche al prezzo più contenuto di 599 euro. Insomma un prodotto completo, nuova era per Sony, eh, sarebbe adesso interessante sapere che cosa ne pensate voi. Ciao da Mr. Gadget!